Ciao ragazzi, andiamo a vedere un altro esercizio di programmazione lineare e portarlo in forma standard Allora, qui abbiamo un problema di minimizzazione il cui è min-13x1-20x2 più 5x3 più x4 e i vincoli sono meno 4x1 più x2 maggiore o uguale di 1 5x2 più 3x3 uguale 4, 3x1 più 12x3 meno x4 maggiore o uguale di meno 2, ed x2 più x3 più 50x4 minore o uguale di 3. E le variabili qua, che questo significa, x1, x2 ed x3 maggiore o uguale di 0. Qui ho messo tutti i passi dell'algoritmo. Dobbiamo seguire queste cose qua, per portare questo problema di programmazione lineare in forma standard. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è di vedere se tutte le variabili sono vincolate. Che significa vincolate? Se sono messe maggiore o uguali di 0. Qui abbiamo che x1, x2 ed x3 sono maggiori uguali di 0. Non ci dice niente per x4. Quindi come abbiamo fatto anche all'ultimo video x4 deve essere sostituita con x4 plus meno x4 meno quindi dove x4 devo mettere questa cosa qua allora andiamo al nostro algoritmo passo numero 1 la funzione obiettivo è di minimo noi abbiamo una funzione obiettivo di minimo e senza costanti additive o moltiplicative non c'è niente eppure È si moltiplicano per meno 1 le funzioni di massimizzazione non ci interessa le costanti additive possono essere trascurate le costanti moltiplicative positive possono essere trascurate anche queste non ci interessano le costanti moltiplicative negative possono essere eliminate cambiando il verso di ottimizzazione quindi L'unica cosa che dobbiamo fare per mettere a posto la nostra funzione obiettivo è di riscrivere la stessa cosa più e x4 deve essere sostituito da questa cosa cioè x4 plus meno x4 più meno. Poi andiamo ai vincoli. Primo vincolo. Il primo vincolo è il meno 4x1 più x2 maggiore o uguale di 1. Il secondo passo dell'algoritmo ci dice tutte le variabili sono positive o nulle. Si effettuano sostituzioni di variabili per le variabili libere o negative. Già l'abbiamo fatto. Passo 3. Tutti i vincoli sono delle equazioni quindi tutti i maggiori uguali e i minori uguali devono diventare uguagliazze, si aggiunge una variabile positiva di slack per i vincoli di minore uguale e si sottrae una variabile positiva di surplus per i vincoli di maggiore uguale. Quindi qui abbiamo un maggiore uguale e dobbiamo sottrare una variabile di surplus, cioè la nostra prima variabile, quindi il primo vincolo diventa meno 4x1 più x2 meno s1 uguale a 1 abbiamo finito con il primo vincolo andiamo al secondo vincolo 5x2 più 3x3 uguale a 4 qui non dobbiamo cambiare niente quindi dobbiamo solo copiare 5x2 più 3x3 x 3 uguale 4 Terzo vincolo Il terzo vincolo è questo qui 3x1 più 12x3 meno x4 maggiore uguale di meno 2 Cosa ci dice l'algoritmo? Passo numero 4 I termini noti bi, cioè questi qua Sono tutti positivi o nulli Qui ho un termine negativo si moltiplicano per meno 1 i vincoli, cioè tutto il vincolo, con termine noto negativo. Quindi questo diventa meno 3x1 meno 12x3 più x4 il maggiore uguale cambia verso minore uguale di 2. Quindi quando ho un minore uguale che devo fare? Si aggiunge una variabile positiva di slack per i vincoli di minore uguale. Quindi questo diventa meno 3x1 meno 12x3 più x4 più s2 perché già ho usato s1 uguale a 2. Poi Sostituisco anche x4 con x4 plus meno x4 meno, quindi diventa meno 3x1 meno 12x3 più x4 plus meno x4 meno più s2 uguale a 2. E questo è il terzo vincolo vincolo 4 x2 più x3 più ci guarda x4 minore o uguale di 3 quando ciò minore o uguale devo aggiungere una nuova variabile di slack quindi qui devo scrivere x2 più x3 più ci guarda x4 più s1 l'ho usata S2 l'ho usata, S3, uguale a 3. Sostituisco anche dove x4, x4 plus, meno x4 meno, quindi diventa x2 più x3 più 50, x4 plus, meno x4 meno, più S3 uguale 3 e questo era l'ultimo vincolo, e per ultima cosa, questo che devo fare è di rendere tutte le variabili maggiori uguali di 0 cioè x1 maggiore uguale di 0, x2 maggiore uguale di 0, x3 maggiore uguale di 0, x4 Plus maggiore uguale di 0 x 4 meno maggiore uguale di 0 Ho finito con le variabili. Andiamo alle variabili di surplus: s1 maggiore uguale di 0, s2 maggiore uguale di 0 ed s3 maggiore uguale di 0. E qui l'esercizio è finito, abbiamo portato in forma standard questo problema di programmazione lineare e la sua forma standard è questa qui. Ragazzi spero che i video vi aiutano, iscrivetevi sul canale e sui social per non perdere i prossimi video e ci sentiamo alla prossima, ciao!